Ciao a tutti oggi prepareremo il burro di mandorle il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa gli ingredienti sono mandorle sgusciate olio di arachidi e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale mandorle azioniamo il bimbi per 5 minuti a 100 gradi, velocità 1. A questo punto azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola e azioniamo il bimbi per altri 30 secondi sempre a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo il pizzico di sale e l'olio. Azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale, chiudiamo e azioniamo il bimbi, 40 secondi, sempre a velocità 8. Prendiamo sul fondo del boccale, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4. Scriniamo sul fondo del boccale, azioniamo il bimbi per un altro minuto a velocità 5. Treniamo sul fondo del boccale, azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6. Treniamo sul fondo del boccale con la spatola. Come vedete il composto già ha preso la consistenza del burro. Effettuiamo l'ultimo passaggio per un minuto a velocità 7. burro di mandorle è pronto trasferiamolo in un contenitore con chiusura ermetica burro di mandorle il burro di mandorle è un burro vegetale e può sostituire il burro tradizionale nella preparazione di dolci o per mantecare i risotti può essere utilizzato da persone ciliache e o intolleranti al lattosio è ricco di fibre e privo di colesterolo si conservi in frigo per 2-3 settimane. Grazie e alla prossima ricetta!